Aircraft Beh, siamo qua oggi per fare un altro video delle notizie. Adesso del 5 marzo 2019 Adesso sono le 8:29 di mattina. Andiamo adesso per le notizie. Sword Art Online Hollow Realization arriverà su Switch. La versione per Nintendo Switch di Sword Art Online Hollow Realization è in arrivo. Ad annunciarlo è stata la Bandai Nanko il titolo approderà sulla console portatile Nintendo nella sua Deluxe Edition. La Deluxe Edition si tratta di un'edizione che comprende tutti i DLC usciti finora sulle altre piattaforme ovviamente. E il gioco arriverà su Nintendo Switch il 24 maggio di quest'anno. Quindi avremo Sword Art Online, Hollow Realization. A me è piaciuto tanto l'anime di Sword Art Online, tanto che è il mio secondo anime preferito, però i giochi di Sword Art Online non mi sono piaciuti tanti, tanto, però ci sono persone che eh, piacciono, è un, è un MMORPG, che sono dei giochi bellissimi, è come fin Final Fantasy, Fantasy, che è il gioco credo più conosciuto di questi MMORPG. Ma a chi piace, forse piacerà E anche a chi piace gli anime A me non è, non è piaciuto il gioco Perché? Perché no? E, ma l'anime anime è bellissimo E anche a voi che piacciono gli anime Dico, guardatelo Ok? Che è bellissimo Quindi il 24 maggio avremo qua Sword Art Online Hollow Real Realization Per Switch Un altro gioco che sta arrivando adesso su Switch È Friday the... Friday friday... The, eh, dirò in italiano è più facile venerdì 13 friday the 13th the game eh. venerdì 13 arriverà su nintendo switch e ha annunciato la gun media nel vari, variety che variety è una specie di magazzino di riviste l'edizione per nintendo switch comprenderà tutte le dlc uscite finora che sono Jason Kill Pack Consoler Clothing Packs e Emote Party Pack e l'unico DLC che, non, che è escluso che, perché usciranno tre, però ci sono quattro DLC sarà Savini Jason che era quello esclusivo per il Kickstarter la, il DLC esclusivo per il Kickstarter eh, non c'è ancora la data, la data di uscita esatta però e sa sappiamo che sarà uscirà in primavera eh, venerdì 13 il gioco l'ho sul PS4 e l'ho trovato un tanto facile, eh, ma, però è on online, quindi non è la difficoltà del gioco, ma sì de eh, l'abilità la dei giocatori. E io ho trovato veramente facile sia, sia essere Jason sia essere sopravvivente, è troppo facile credo che i giocatori dovrebbero giocare di più per migliorare la loro abilità per così diventare un po più interessante il gioco però vediamo su switch forse ci sono più giocatori anche l'Ian Cutwise è stato fatto questo weekend sabato domenica ovviamente questo weekend è stato fatto Lien Cutwise e su che è lo, il giocatore Yon Su che ha vinto ha vinto il premio ha vinto il premio nel primo posto e quindi ha vinto 400.000 dollari. Questo torneo è stato fatto nella Spodakarena in Polonia. E questo giocatore, il Su, aveva già fatto... Eh, aveva partecipato a questo torneo tante volte. E nove volte è arrivato in secondo posto. E adesso, quest'anno, è riuscito a fare in primo. Beh, io non ho mai partecipato a un... Championship uf ufficiale, ho solo fatto dei ah, tornei, tornei. Era questa la parola che... Ho solo fatto dei tornei a casa di Mortal Kombat che vincevo. Però di altri giochi non vincevo mai. Sempre ero secondo o terzo, eh, però Mortal Kombat o giochi di, di Street Fighter qualcosa di, di lotta. Io vincevo sempre. Credo che è questo lo stile di gioco che fa per me. Quindi. E questo ha vinto Starcraft 2. E ha vinto 400.000 dollari. E' in arrivo il primo DLC per Beat Saber. Per chi non sa, Beat Saber è come un Guitar Hero. He he guitar Hero. Posso parlare in inglese americano? È più facile. Guitar Hero. Ok. Beat Saber è come Guitar Hero. Però con le cose di luce non mi ricordo le spade di luce le, su, di star wars là. non mi ricordo il nome e è anche bellissimo è anche per è il vr quindi ho un'esperienza un po' diversa è uno dei giochi che voglio comprare per vr sinceramente perché Ascoltare la musica mentre fa così con le spalle deve essere divertente. <ride> e la DLC conterà con 10 nuove canzoni. E sarà la prima DLC. E arriva il 14, 14 marzo, ma non sappiamo ancora quale canzoni arriveranno. Sappiamo solo che saranno 10. Sappiamo quindi le cose che sappiamo di questo DLC che è stato anche tweetato da Beat Saber: è che saranno 10 canzoni aggiunte. Aggiungeranno 10 canzoni e poi si verrà leggermente modificata l'interfaccia del gioco che um, vi lascio qua un'immagine che ha tweetato per chi conosce Beat Saber già sa, la, sa già l'interfaccia com'è e questa sarà più eh, leggermente modificata come ve potete vedere per includere una suddivisione dei vari music pack e dare modo di vedere anche i futuri DLC quindi sarà bellissimo Perché vedere i futuri DLC è una cosa che credo che sia un vantaggio per i giocatori perché sappiamo quando arriveranno nuove canzoni in questo caso. Forza Street. Non conoscete questo gioco, vero? Sì. È probabilmente una serie mobile per Android, iOS, Windows 10. Leggerò quello che c'è scritto. Esatt esattamente quello che c'è scritto qua. Come riportato, GT Planet, Turn 10 Studios avrebbe pubblicato un link sbagliato all'interno del suo Forza Motorsport Week in review, che piuttosto che portare ad una notizia su un vincitore degli, degli sport, portava alla descrizione di Forza Street. Sviluppato in collaborazione con lo studio inglese Electric Square, Forza Street è stato pensato per supportare molti dispositivi Windows 10, iOS e Android. È quello che scritto. Quindi, questa è la sospetta che Forza Street Forza Street è un gioco che uscirà per mobile ma non sappiamo niente della data di uscita niente perché, perché è stata una informazione erroneamente uscita hanno fatto uscire questa informazione per sbaglio quindi non sappiamo niente sappiamo solo che probabilmente ci sarà un gioco di forza per mobile. Un annuncio di Square Enix diceva che sta in arrivo una versione free to play del gioco di Sidia Final Fantasy NT. Per PC e per PlayStation 4. Eh, leggerò esattamente quello che c'è qua un'altra volta. Il titolo, il titolo si chiamerà Diss, Dissidia Final Fantasy Enity Free Edition e sarà disponibile dal 12 marzo. I giocatori avranno a disposizione una selezione limitata di personaggi ogni settimana, come League of Legends se giocato. Sarà possibile comunque acquistare personaggi e armi direttamente dalla Free Edition saranno disponibili anche alcune modalità multiplayer online. Eh, DCD e Final Fantasy NT poco fa ha ricevuto un ultimo gameplay un, gameplay, un ultimo DLC. Io credo che sia una cosa molto importante questo di rendere alcuni giochi free to play, eh, ma que questo è molto più interessante perché non sarà il gioco completo, sarà un'edizione che è gratuita. E cre credo che per la, che la Square Enix stia facendo un'ottima cosa, facendo questo, perché è una strategia molto interessante, perché non è il gioco, di, di un certo modo non è il gioco completo, e di un certo modo è il gioco completo, quindi è molto interessante, vediamo qua, forse anche io me lo scarico così... Vediamo si giocherà il mio primo Final Fantasy <ride> e per, per quello che ho visto che hanno detto qua Che i eh, giocatori avranno disponibile Una selezione limitata di personaggi ogni settimana Sarà come League of Legends la rotazione gratuita di League of Legends? Probabilmente E quindi vediamo qua il 12 marzo Vediamo cosa riusciamo a fare con questo gioco Beh queste sono state le notizie di oggi Ricordando che queste sono state le notizie del 5 marzo 2019, 8 di mattina, ok? Vediamo se usciranno anche qual qualche notizia poi eh, del pomeriggio, perché se usciranno vi questi video di notizie riesco a fare così velo velocissimo perché l'edizione non è così tanta. Quindi è questo, ci vediamo nella prossima, forse un altro giorno, o forse pomeriggio sera, ok? e questo ciao e vado ciao